Facciamo la recensione in live di From Dusk Till Dawn: Dal tramonto all'alba. Coach Media mi ha mandato questo film, Dal tramonto all'alba. Dal tramonto all'alba è uscito in formato Blu-ray e DVD con Coach Media e non con Midrain Factory. Chiaramente, come, come al solito, c'è sempre qualcuno che è scontento. E che dice, ah, ma perché non è uscito con Midnight Factory? Perché facciamo delle domande così banali? È evidente, e lo voglio spiegare in modo didascalico, che se non è uscito con Midnight Factory è perché non poteva uscire con Midnight Factory, non perché in coach media sono tutti pazzi e allora decidono di fare le cose così. Grande Mirko! benvenuto. In Coach Media avranno tentato sicuramente questa è una cosa che suppongo io quindi me ne assumo la responsabilità è una mia supposizione basata sul niente quindi non... io immagino che avranno pensato in tutti i modi di far uscire questo film in una, in una classic quantomeno perché è già un classico, ha più di vent'anni questo film è già un classico quindi già poteva, poteva uscire con una, una classic. Poi se uno voleva proprio metterci anche i sequel, che non mi sembra di aver visto ma pare che siano orrendi, voleva fare la, la trilogia, ci metteva anche il 2 e il 3. Quindi se non è uscito con Midnight Factory, ragazzi, è semplicemente perché non poteva uscire con Midnight Factory, per situazioni che noi non possiamo sapere. Quello che vi posso garantire è che se c'è un buon prodotto da far uscire con Midnight Factory lo, e, e loro lo possono far uscire, lo fanno uscire. È una domanda sciocca dire perché non è uscito con Midnight Factory. Vediamo a... Questo fantastico film diretto da Robert Rodriguez Scritto da Tarantino ma anche da un altro soggetto Vado nei miei appunti intanto anche cerco il trailer Allora è la prima volta che lo vedo in lingua originale Ne sono felicissimo, ringrazio Coach Media per questa opportunità Ed è un'opportunità che dovreste cogliere anche voi secondo me Visto che il film probabilmente già lo conoscete Chissà perché dal tramonto all'alba Salma Hayek è la seconda suggestion che compare su YouTube Chissà perché Accontentiamoci dell'italiano non c'è più tempo. Nada. Tutti seduti. Non c'è via di scampo. Caraccio, se no, cara. Il genio di Pulp Fiction ritorna. Quentin Tarantino. George Clooney. Juliette Lewis. Caraccio. Certo. Fardi Caitel. Siamo in Messico, ce l'abbiamo fatta. Questi sono i locali che mi piacciono Tremendo il doppiaccio Perdonatemi, sì, ma non lo so uno. uno, due Aspettate un momento Non c'è motivo di litigare Buscando una fiesta Bellissimo, bellissimo Le canzoni sono bellissime Basta così dal tramonto all'alba Manteniamo la calma Mantieni la calma Ti ho detto non facciamoci notare Hai presente che vuol dire non farci notare? Quentin è tornato Quentin è tornato ragazzi che figata Cioè solo vedere il trailer ci, ci viene la pelle d'occa dall'emozione allora, l'ho potuto rivedere finalmente in lingua originale e sono felicissimo di questo perché effettivamente è proprio... è proprio figo, è proprio figo in lingua originale. Allora, il film è scritto da Robert Kuzman e Quentin Tarantino. In realtà, la sceneggiatura di questo film è una sceneggiatura che Quentin si portava, li ravanava nel cervello dai tempi del liceo ed è, diciamo, nella sua prima parte, quella legata, diciamo, agli, ai criminali che devono scappare in Messico, un po' un classicone, è, diciamo, presa da Gateway, che è un film con Steve McQueen, tra l'altro che non ho visto, cercherò di vederlo. Quindi solo la prima parte è presa da quello, poi la seconda parte che c'è, questo twist incredibile eh, chiaramente chi non ha visto dal tramonto all'alba non guardi questa questa live si, si fermi qua adesso perché qualche spoiler c'è chiaramente, stiamo parlando di un film incredibilmente famoso incredibilmente cult e eh, quindi sfermatevi qua da qua inizia lo spoiler da metà film arrivano i vampiri lui voleva fare una parte orrorifica dove c'era qualcosa in stile non la notte dei morti viventi, ma alla fine optò per qualcosa con i vampiri, tant'è che se voi guardate il film vi rendete conto quanto il contagio tra i vampiri è molto da uh, simile a quello che c'è con gli zombie, quindi basta un morso, un graffio, una cosa... E adesso non sono sicuro sul graffio, però basta un morsettino e il contagio ti trasforma in un vampiro. Diciamo che sono dei vampiri molto reinterpretati, molto liberi, no? Cioè un modo... è un modo libero di interpretare il genere, ma in realtà tutta la seconda parte è un grande tributo ma anche destrutturazione del genere, cioè un po' un grande scherzo, diciamo, un po' un grande scherzo. E quindi lui ha scritto questa, questa sceneggiatura fa, uh, che ha due anime, no? Quest'anima un po' più pulp, un po' più crime con i, con i rapinatori, George Clooney e Quentin Tarantino. E poi una seconda parte più di genere horror. Voleva interpretare, o comunque ha deciso di interpretare uno dei due fratelli, Quentin Tarantino. Quindi. Eh, non ha voluto fare la, la regia ed, ha, ed hanno assegnato, diciamo, assegnato la regia a Robert Rodriguez che mi sembra all'epoca avesse fatto solo Desperado e Il Mariachi che erano due film più o meno simili eh, molto carini tra l'altro su pistoleri e roba messicana Rodriguez però era famoso ma non così tanto non come lo è diventato poi con questo film il film però era venduto come arriva il nuovo film di Quentin Tarantino anche se non era diretto da lui è un film di Tarantino nel senso che lo produce, lo spi... cioè è una sua creatura una caratteristica incredibile che lo rende, lo rende subito un mega cult è il cast perché il cast ragazzi c'è uno sconosciutissimo George Clooney che prima di questo film aveva fatto forse le invasioni, come si chiamano, i pomodori killer, lì. E, e, e, e poi i praticamente. C'è Quentin Tarantino nella parte del fratello maniaco sessuale. c'è Harvey Keitel, c'è Juliette Lewis, eh, c'è un giovanissimo Danny Trejo, insomma c'è un bel cast, è un cast potente, insomma Harvey Keitel era già un attore... Molto serio, molto importante Quindi alza tantissimo Alzava tantissimo il, il tenore Della pellicola Juliette Lewis mi sembra che avesse già fatto eh, Natural Born Killer eh, Comunque un personaggio veramente Cioè a me è sempre piaciuta eh, Come attrice, come personaggio Ci stava, qua funziona benissimo pare che, pare che, adesso vi leggo i nomi Perché me li ero segnati Che per il ruolo di George Clooney fosse stato chiesto prima ad altri attori, tra cui Michael Madsen, Antonio Banderas, Steve Buscemi, Tim Roth, Christopher Walken e John Travolta, che rifiutarono per impegni. Questo è ciò che dicono i rumor, ciò che dicono ufficialmente le cose. Poi c'è da dire anche che un anno prima Quentin Tarantino aveva diretto un episodio di AR e quindi uno più uno io non so quanto ci sia di vero sul fatto che tutte queste persone hanno rifiutato il film di Quentin Anche perché poi sono attori che poi con lui hanno lavorato Quindi, boh, non lo so Comunque sta di fatto che, comunque se vi interessa l'episodio di I.R. ER, che è diretto da Quentin Si chiama Motherwood. Eh, Andatevelo a vedere, insomma io non ricordo quale fosse Ho guardato un po' di I.R. ER nella mia vita ma poi dopo un po' mi, insomma... Ma queste soluzioni di soppopera dove un po' scocciano. Comunque sicuramente si erano conosciuti, e si erano piaciuti. Un film folle, super dinamico, dove capiamo un po' la, la, la follia del, del, dello stile, della regia, quando vediamo all'inizio i due fratelli parlare e, e uno dei due. A parte una bellissima scena in una stazione di servizio dove fanno fuori tutti, cioè veramente una roba ma anche un po' ignorante, no? un po ignorante perché c'è il, il commesso della stazione che prende fuoco perché loro gli danno fuoco e, e mentre sta bruciando esce fuori dal bancone e, continua, e inizia a spararli contro invece che, che tormentarsi tra le fiamme quindi questo fa capire un po' il tenore della pellicola già da subito poi quando sono in macchina e fuggono cercando insomma una soluzione per scappare dalla polizia si vede Quentin Tarantino che guarda il fratello guarda il personaggio di Quentin che guarda il fratello attraverso il buco che ha nella mano <ride> quindi insomma i presupposti sono, sono di un film delirante. delirante ma credibile e divertente sempre incontrano la famiglia che è guidata da Harvey Keitel, che è un prete che è un pastore che è, ha perso la fede perché la moglie è morta con i figli. Il figlio, ecco, il figlio asiatico è l'attore più debole di tutto il film, anche in versione in lingua originale, a due battute e le dice male. Mi dispiace, ma è, è proprio così: cioè, no, noti proprio come non gli sia proprio venuta bene questa cosa. Però è, in fin dei conti è un film veramente estremamente divertente. Una delle scene che io amo di più è il adesso non mi, non mi ricordo il nome dell'attore, si chiama Chick Marin, l'attore, che interpreta tre ruoli all'interno del film. Il check Pussy. Check pussy è quello che dice che fa il check file butta dentro, dentro al locale. Uh, Titi Twister mi sembra che si chiami <ride> E fa il check pussy Perché dice ci sono le, le, le pussy Insomma le fighe di tutti i generi Quindi rasata non rasata <ride> E fa il check pussy Esatto quindi, quindi quello è il personaggio che lui fa Poi fa il, il, uh, il poliziotto di frontiera E poi che altro personaggio fa? Ah si sì, fa Carlos L'uomo dell'appuntamento Che insomma i due fratelli devono incontrare Con cui hanno un accordo Devono incontrare al TT Twister, insomma, è veramente un, una, bellissima, una, be una bellissima cosa che faccia questi tre personaggi Perché fa abbastanza ridere vederlo ricomparire sotto altre forme Magari qualcuno non se ne accorge, ma, ma è così, insomma Sarà che in quel periodo ero distratto Quando sono andato a vedere questo film non pensavo di vedere un film di genere di quel genere, diciamo, del genere horror, perché eh, Rodriguez aveva fatto i Desperados, Tarantino aveva fatto i film di gangster e quindi io mi aspettavo di vedere un film di gangster, quindi veramente grande sorpresa per me nella mia totale rimbambitaggine a metà film a scoprire che è pieno zeppo di vampiri, cioè io ero lì che urlavo dalla gioia, cioè veramente una cosa che non, non mi aspettavo assolutamente. Oggi questa esperienza non la potrà mai vivere nessuno perché. D'alto monta all'alba è famoso come un film di vampiri quindi nessuno potrà essere così svampito come lo sono stato io da, da vederlo senza avere qualche indizio su, su, sull'argomento quindi però vi, vi assicuro che se riuscite a vederlo o se siete riusciti a vederlo senza sapere diciamo che sarebbe, si sarebbe voluto in quella maniera non, eh, non è male come esperienza Sp pensare di vedere un film pulp un film di Crime, con, con gangster, eccetera, che si trasforma in quella maniera. Oggi sarebbe impossibile perché con internet è tutto molto più semplice. Ma all'epoca o ti compravi una rivista e leggevi di quel film, oppure potevi anche non saperne un cazzo. Quindi potevi tranquillamente vedere un trailer, non accorgerti di nulla, o non vedere il trailer e andare al cinema. Questo episodio è impossibile replicarlo nei giorni nostri. Mi piace un sacchissimo il personaggio di Quentin, cioè per me è un po' un peccato che non abbia continuato la carriera, la, la carriera di attore perché veramente mi piaceva era una faccia strana, Quentin ha una faccia strana mm. ciao Luca Quentin ha una faccia da, da, con il mascellone nel ruolo, nel ruolo del fratello psicopatico dal tramonto all'alba Funziona bene, cazzo, sembrava veramente un pazzo Ti dava un senso di, di incertezza su quello che poteva succedere Incredibile Bellissima e ovviamente la cosa più cercata su YouTube La scena con Salma Hayek Anch'essa sconosciutissima Un po' come Clooney al grande pubblico E eh, diciamo che ha messo in mostra Di tutto e di più Insomma un po' la sua bellezza perché è una be non è una bellezza solo di forme è anche una bellezza molto messicana proprio eh, con colori scuri è proprio una, una bella messicana diciamolo pare che, che la coreografia che lei interpreta nel film sia del tutto improvvisata quello che ho letto però è che lei aveva una grandissima fobia per i serpenti e lei inizia la danza con un pitone bianco attorno al corpo e quindi ha fatto una sorta di terapia intensiva di due mesi per togliersi la paura per questi rettili. Quindi eh, non ha, detta in parole povere, Salmaiek non ha più avuto paura del pitone. <ride> E, e niente, ci ha fatto, fatto la scena, la scena è, è, è super super super eccitante, è veramente una scena super eccitante, non c'è un cazzo da fare, è proprio una roba meravigliosa, tutto si trasforma in un bordello, ecco, i, ecco, quando ho visto il film ricordo vagamente che avevo capito che qualcosa stava iniziando a vertere sul... Lo strano, lo strange Perché ho visto Tom Savini Che era l'unico per me molto riconoscibile dell'ambiente horror Allora ho visto Tom Savini Che faceva Sex Machine con la pistola a forma di cazzo Si può dire cazzo? Penso proprio di sì Sex Machine con la pistola a forma di cazzo Lì avevo iniziato a dire Ah ok, qua c'è qualcosa di strano in questo film E poi vabbè Vampire cosa. È anche un po' un film incoerente, cioè un vampiro muore in un modo facile, un altro più forte, insomma sembrano... Poi a un certo punto lo dice, eh, lo dice perché i, i vampiri eh, nel, nel film lo dice: sono, hanno la pelle poco resistente ed è facile trapassarli. Questo secondo me è un ottimo input che dice nel film, perché se no la sensazione è che... Tu vedi eh, Juliet Lewis magra, piccolina, ma, okay, che, che mette un paletto in, in, nel petto di un nomone, non gli puoi credere a questa scena. Eh, mentre invece è spiegata così, già. Già c'era, sì cioè, l'abbiamo già detto prima, c'è anche un giovanissimo Danny Trejo, non fa molto, però inizia a farsi vedere, giovanissimo, giovanissimo George Clooney, giovanissima Giulietta Lewis, giovanissimi... solo Harvey Keitel era già vecchio però gli altri veramente tutti giovanissimi e, e quindi si può tranquillamente definire un film che ha più di vent'anni si può definire tranquillamente un mega cult non è un film dal, dal montaggio alternato ma chiaramente essendo un film di Rodriguez se l'hai montato tra l'altro se l'hai montato Rodriguez perché ho guardato nella scheda per curiosità io guardo le schede capisco un po' se l'hai montato da solo eh, insomma sono registi a cui piace avere il controllo un po' su tutto anch'io ho visto il film con l'effetto sorpresa della seconda parte, questa secondo me è la cosa migliore, se, se la gente riesce a goderselo senza sapere questa parte è meglio infatti io all'inizio della live l'ho detto non guardate la live se, se non conoscete, vabbè ormai è, è tardi io l'ho detto all'inizio perché se sicuramente sembra un crime movie, un, un film di gangster alla Iene o a Pulp Fiction o, o appunto anche Desperados eh, che sono i film di, di Rodriguez Comunque, comunque è un film che, che, ha, che ha fatto bene alla carriera di Rodriguez, ha fatto benissimo alla carriera di George Clooney. M molto molto bello, molto molto bello. Eh, L'edizione è uscita appunto non in Midnight, non vi lamentate. In questa non ha contenuti speciali, questa è sicuramente una cosa che spiace, ma evidentemente se non ci sono è perché non... È non erano disponibili comunque averlo in blu ray già è comunque tantissima roba soprattutto vederlo in lingua originale che è molto meglio secondo me è un grande film per chi guarderà questo video su youtube vi invito a lasciare un commento sul film se vi va eh, trovate il link per l'acquisto nell'info nell box e eh, vi invito a venire su twitch a farmi compagnia dove possiamo parlare e fare appunto anche recensioni dal vivo questo è tutto, Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima per quelli che rimangono qua a farmi compagnia su Twitch che è la mia casa vediamo un po' che cosa mi sono comprato e che cosa mi è arrivato da recensire